Chiara Ferragni 3 scicca la PFW, la pelliccia è di Mew Mew. Non è una semplice pelliccia, in realtà, quella indossata da Chiara Ferragni per la sfilata di Mew Mew, si tratta di un bomber, capo anni 90 molto in voga al momento, impreziosito da un caldo e morbidissimo dettaglio furri e total vite. Chiara Ferragni per Miu Mew, la pelliccia sul bomber è chic. È quasi arrivato il momento di salutare la Paris Fashion Week per Chiara Ferragni che, in questo scatto, dimostra di essere prontissima per godersi al meglio la sfilata di Miu Miu. Come? Intanto partendo con il piede giusto, anzi, con l'outfit giusto, è tres chic, totalmente dedicato alla Maison di moda italiana. Il dettaglio che maggiormente attira gli sguardi su di lei è un inserto di pelliccia Total Vite, che va ad impreziosire un bombero versize anni 90, uno stile che si sta imponendo sempre più nell'ultimo anno. Anche il modello della giacca, tra l'altro, è particolarmente amato dall'influencer di Cremona, ragione per cui… Per la sua personalissima Chiara Ferragni Collection, ha previsto una serie di giacche con lo stesso design, tra cui spicca, ovviamente, il bomber Total Pink, uno dei suoi preferiti. Il suo look, sotto la pelliccia, è come detto totalmente dedicato a Miu Miu. Il mini-dress è verde scuro e tempestato di punti luce coloro bianco e ambra, che decorano fittamente il colletto e le spalline leggermente a palloncino con un ricamo a raggiera. Per l'occasione, Chiara chiede al suo airstylist un tocco glamour in più. La L'acconciatura è molto elegante, realizzata con una sottilissima treccia sulla sinistra, da cui parte il movimento dinamico della chioma che va a raccogliersi naturalmente sul lato opposto del capo dorato della Ferragni. Sempre perfetta Chiara, che per la settimana della moda è stata super impegnata, ma non solo per avvenimenti collegati al fashion world. Il motivo? Proprio in questi giorni, Chiara e Fedez hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme nella città più romantica del mondo dove, in effetti, si sono dati appuntamento proprio 365 giorni fa. Da allora, tantissime cose sono cambiate, come per esempio la quota di accessori indossata ogni giorno dalla neo trentenne. Visto il gigantesco anello di fidanzamento con diamante che Fedez le ha regalato il giorno della proposta di matrimonio. Chiara Ferragni torna in Italia, a Aurevoir Paris. Dopo la sfilata di Miu Miu, Chiara Ferragni si toglie la pelliccia bianca e cambia totalmente look per uno degli show più attesi alla Paris Fashion Week. Ovvero quello di Louise Witton, con una scintillante passerella ospitata dalle sale del Louvre. Chiara non può perdersi l'appuntamento e si presenta puntuale all'ultimo show di questo mese interamente dedicato alla moda. E ora? I suoi impegni non finiscono qui, visto che, questo weekend... La neo trentenne sarà a Verona, per assistere allo splendido spettacolo di Intimissimi a Legend of Beauty. La nota Maison di lingerie italiana ha deciso di affidare alle sue mani super glamour il compito di disegnare i costumi dei pattinatori, i fan non vedono l'ora di vedere le sue meraviglie, anche se qualche piccolo dettaglio è già stato rivelato sul profilo Instagram di Chiara Ferragni.